Nonostante la sua totale mancanza di istruzione, il mistico Rasputin riesce abilmente a tessere una rete di relazioni che lo conduce sino alla corte degli zar. La sua reputazione di guaritore induce la famiglia imperiale a mantenerlo a corte, nella speranza di far guarire il piccolo zarievich Alessio da una grave emofilia. Entrato nelle grazie della zarina, Rasputin diventa una figura chiave nella corte dello zar Nicola II. Leggendari i suoi eccessi di alcol e di donne, le sue ipocrite invettive contro la corruzione.